Una delle tante domande che i pazienti ci pongono è quella che riguarda il glande dopo l'impianto della protesi peniena idraulica. Eh, ci dicono, ci chiedono, il glande sarà un glande soffice, sarà un glande mobile, avrò problemi, riuscirò a penetrare. Fondamentalmente esistono due tipi di glande, ci sono due tipi di pazienti ovviamente, un paziente vascolare che è quel paziente che ha un problema ad ottenere o a mantenere l'erezione, oppure che la ottiene e non riesce ad avere quella penetrazione soddisfacente, oppure che fino a poco tempo fa assumendo dei farmaci andava molto bene, adesso non risponde più ai farmaci orali inibitori della fosfodiesterasi 5 e poi ci sono dei pazienti che hanno subito invece una chirurgia eh, pelvica con orretto e soprattutto prostatectomia radicale. I primi pazienti sono dei pazienti che hanno una normale vascularizzazione del glande, i secondi hanno una vascularizzazione che è diminuita o quasi annullata perché la chirurgia determina poi la resezione di alcuni eh, piccoli vasi che mandano più sangue ai tessuti, nello specifico al glande che è costituito da un corpo spongioso che è ricco, ricco di eh, tessuti vascolari. Il primo paziente è un paziente che risponderà, normalmente avrà un glande che si gonfia indipendentemente, il secondo paziente potrebbe avere un glande che non risponde eh, tanto alla stimolazione. Perché? Quello che noi facciamo è andare a posizionare la protesi all'interno dei corpi cavernosi, non posizioniamo la protesi nel glande, il glande fa da sostegno alla protesi ma è una struttura vascolare indipendente con una vascolarizzazione a parte. Quello che si chiama effetto Concord è un, un posizionamento del, dei cilindri, cioè se io il cilindro lo posiziono esattamente nel punto in cui va selezionato, il glande sarà un glande non mobile se io il cilindro perché tecnicamente non lo so fare o perché ho paura di perforare eh, nella porzione apicale del pene lo metto un po più indietro avrò quello che si chiama effetto concord, cioè un glande che si muove e quindi sarà molto difficile avere una penetrazione questo è un errore tecnico che viene effettuato nelle mani poco esperte di chi non ha un volume molto alto di impianti protesici nella propria eh, esperienza chirurgica e quindi non ha quelle certezze eh, tecniche quando impianta il device. Quindi due glandi il glande vascolare, il glande post-chirurgia, in tutti e due i casi comunque l'assunzione di un piccolo inibitore della fosfodiesterasi 5, tipo il tadalafil da 5 mg, o l'utilizzo di gel intrauretrali, tipo alprostadil, il gel che si mette nel meato, può dare una soddisfazione in termini di vasodilatazione del glande e quindi consentire una penetrazione eccellente. L'errore tecnico è il glande ipermobile o effetto Concord perché la protesi è messa male. Il glande soffice è tipico dei pazienti prostatectomizzati negli altri casi il glande avrà una perfetta vascularizzazione anche lo stimolo sessuale dato dalla Durezza dalla turgidità dei cilindri permetterà di avere poi una maggiore vascolarizzazione, un maggiore eccitamento a livello del corpo spongioso del glande.